Buongiorno, oggi vi mostro come utilizzare il Lunar Client anche se non si è premium. Prima di incominciare con il video vi ricordo di seguirmi sul sito Viola perché ogni giorno faccio le live e se volete seguitemi anche su Instagram e su Telegram. Per scaricare il Lunar Client dovete andare nel link in descrizione dove vi farà scaricare questo archivio.rar. Ora facciamo tasto destro. Estrai qui e ci estrarrà questa cartella. Adesso andiamo su Percento, App Data, dopodiché andiamo su Punto Minecraft e poi su Version e inseriamo qua dentro la cartella in questo modo. Una volta inserita la cartella, possiamo chiudere. Ora possiamo aprire il nostro Minecraft SP. Una volta aperto, andiamo a selezionare la versione del Lunar Client. Nel mio caso più o meno si trova qua in mezzo. La selezioniamo e poi andiamo a cliccare accedere al gioco. Una volta aperto il gioco se proverete ad andare su multiplayer vi comparirà una schermata in cui vi chiede di loggarvi al vostro account di minecraft. Per bypassare questa cosa dobbiamo andare sul giocatore singolo e entrare in un mondo casuale. Dopodiché premere ESC. Multiplayer ed entrare in un server SP. In questo caso possiamo andare su War Academy. Ed ecco qua che stiamo utilizzando il Lunar Client per SP. Adesso giochiamo un po'. Direi di farci qualche Skywars. Lo attacchiamo questo? Sì, che lo attacchiamo. Vieni qua. Dove è finito? No, si è chiuso. Ma io lascio. Oh cree. No, no. Aspetta. Perfetto, addio. Ha mangiato una mela. Addio. No niente sono morto io Com'è possibile? Dai Giochiamo ancora Oh ma lo sapete che faccio le live sul sito Viola? Ah no? E vai a seguire no? Poi faccio anche i video su TikTok Se ti va di andare a vedere vai Link in descrizione Ma se andassi subito al centro non sarebbe male come idea Proviamoci Cioè c'è quello che... Ok ottima mira Mi è caduto un blocco Povero blocco No vabbè ci ho ripensato Prendiamo prima bene le ceste Ho trovato un elmo Sì. Oh Oh, le mele. Ma sono messi tutti benissimo. Se questo lo uccido... Ehi, hey, tu! Sì, proprio tu. Iscriviti al canale. Dai, fallo. È gratis. Se lo fai, ti do un biscotto. Tieni. Torniamo al video. Ciao. No, Niente. Niente, niente da fare. No. Niente, niente, niente da fare. Basta, niente. Su questo server non le vinco le Skywars, non capisco perché. Sono scarsissimo. Cioè, io boh, scaldiamoci le mani. Così siamo più carichi. Si parte. Oh, qua c'è una chest. Oh, un caschetto, niente male. Dobbiamo prenderci tutte le chest del centro. Se ce le prendiamo siamo fortissimi. Niente, uno è arrivato già prima di me. Non so come sia possibile, ma le robe forti le sto prendendo io. No basta non giochiamo più qua Ho cambiato server perché lì non sono capace Andiamo a giocare qua Ah comunque sui pixel esiste la Taraz Guild Se giocate molto sui pixel entrateci Dovete contattare il bot su Telegram Telegram lo trovate in descrizione Quale cose dovrebbero andare meglio Della lava ma l'armatura dov'è su questo gioco Ah aiuto Da me non trovo mai l'armatura ma non è possibile Ma che sfortuna c'è Cioè che sfortuna ho Oddio questo è messo sette volte meglio di me Niente, sono morto. Niente, questo video lo chiameremo come installare il Lunar Client per SP più tutte le mie morti delle Skywars. Perché non, non riesco a vincere, non, non lo so. Sarà perché ho appena aperto Minecraft, non lo so. Vediamo come va. Sì? Sì? Sì, l'ho ucciso, oddio. Chi è? Ah, l'antichit, va bene. Sì, mamma mia ragazzi, mamma mia, questo è stato difficile, ce l'ho fatta ragazzi, via nel vuoto, sì, allora andiamo al centro, Uh, che rischio, vediamo se riesco a ucciderlo, sarebbe fantastico, quanto no come gli ho dato, sì, ho vinto, gg. GG, finalmente ho vinto Finalmente, era ora È passato un sacco di tempo ma abbiamo vinto Finalmente Che bello, che bello, sì Sono contento Sapete che nelle Bad wars hanno aggiunto sta roba qui? In pratica dovete fare i ponti Qui potete fare gli MLG Opp! Eh, così è facile però Ecco, già così Stavolta ci riesco No Ah Ok, mi è venuto Eh, sì, adesso non mi ferma più nessuno eh, Ecco qua Stavo scherzando, in realtà so, sono fortissima Minecraft, vi ho trollato. Poi c'è anche il fireball jump. Hop, hop, ecco qua, sono fortissimo, mamma mia. C'è anche con la lana. Eccoci qua, mamma mia, troppo forte, troppo forte. Il video è finito mi raccomando lascia un bel like iscriviti e commenta Fai tutto in quest'ordine mi raccomando molto importante E visto che il video è finito noi ci vediamo in un altro video Attiva la campanellina così non ti perdi nessuna live e nessun video Detto questo ciao